Avvocato Maria Capozza, esperta Tutto in di oddio. famiglia e diritto canonico. Sono anche avvocato rotale e oggi vi voglio enucleare le principali questioni giuridiche da considerare in caso di separazione proprio dal punto di vista canonico. La consulenza legale preventiva con un avvocato rotale è fondamentale per individuare vizi del consenso o forme di incapacità del consenso matrimoniale. Quindi si potrà capire se uno o entrambi i coniugi hanno posto una riserva mentale sul matrimonio stesso escludendo in toto il matrimonio oppure una delle sue proprietà essenziali come la prole, l'indissolubilità o l'infedeltà. Oppure che c'è cioè una patologia mai curata o un disturbo di personalità latente che poi è emerso a causa di un evento eh, gioioso o, o luttuoso o comunque talmente forte da scuotere la psiche di uno o di entrambi i partner. Quindi approfondire la crisi da questo altro punto di vista eh, Può permettere di avviare un percorso di verità e di consapevolezza, e probabilmente vi può aiutare a trovare una nuova dimensione per la futura vita, e anche, perché no, un accordo eh, equilibrato con il vostro partner sia per gli aspetti patrimoniali che per quelli eh, rispetto, educativi rispetto ai figli. Quindi il mio consiglio è sempre di rivolgervi ad un esperto, ad un, ad un avvocato esperto in diritto canonico o un avvocato rotale se volete vedere le cose anche dal punto di vista eh, religioso e canonico. E quindi vi do vi ringrazio, vi do appuntamento al prossimo video.